Dunque, di cosa voglio parlarvi? Di questo libro, Storytelling Digitale, le nuove produzioni 4.0. Un libro interessante che è da leggere, proprio perché va a fare una fotografia sul panorama dei video di oggi, cioè sulle piattaforme video, che cosa rappresentano e le opportunità che ci sono oggi, e da ricercare anche. Ci sono molti dati interessanti, e uno di questi sono quelli portati avanti da Maria Grazia Mattei, che è la Presidente di Meet Digital Culture Center e sono questi. Dice che sono oltre 4 miliardi e mezzo le persone che oggi sono connesse a internet e circa la metà della popolazione mondiale utilizza regolarmente i social network. Dato 1. Dato 2 negli ultimi 30 giorni una persona su 5 ha effettuato almeno un acquisto online. Altro dato interessante nello stesso intervallo di tempo a partire dal 2020 ci sono 2 miliardi di utenti attivi che guardano pubblicano e commentano video. Ecco questo ci fa riflettere su quanti miliardi di bit ci sono ogni giorno di contenuti, di informazioni che vengono veicolati attraverso il web, no? i cosiddetti big data. La cosa interessante per noi è capire come sfruttare questa mole di dati, uno, e due, che dati, che contenuti andare a creare per far sì che il nostro pubblico, il nostro spettatore realmente possa sentirsi eh, attratto. E voglio finire dicendo un'ultima cosa, e la ve la leggo paro paro attenzione non basta più trasferire contenuti eventi artistici o commerciali in webinar ma si tratta di saper creare qualcosa di nuovo di progettare un'esperienza che l'utente possa vivere come se fosse in presenza pur fruendola in una dimensione virtuale immateriale ecco questa è la cosa che mi preme di più far Capire, trasmetterti, Cioè dobbiamo ragionare su come creare delle esperienze attraverso i video per il nostro pubblico, per il nostro spettatore, che cosa posso creare, che cosa posso fare per far sì che tu ti senta realmente chiamato in causa e riesca a capire, comprendermi e quindi poi anche ad agire in base a quello che ti vado a dire. Che cosa posso fare? Bellissimo Airbnb che ha creato le experiences. Ecco, tralasciando adesso le esperienze che possiamo andare a fare offline, ma attraverso i video che cosa possiamo andare a creare? E qui rientrano i video interattivi, rientrano tutto ciò che sono quei video che ormai necessitano anche di una, di una forma di protagonismo da parte del, del, del pubblico, dello spettatore, da Bender Snatch a tanti altri. E niente, stiamo arrivando praticamente alle nuove frontiere del, dei video, quindi sono molto curioso di vedere che cosa tu andrai a creare per me e che cosa io andrò a creare per te.